Small.it, siamo qua con il mitico Toschi Schillaci che è qui a un evento bello a Milano sì. eh, che è il Campione in Tour Christmas sì. Party. Che cosa ne pensi di questa serata? Innanzitutto, beh, io, guarda, mi ha chiamato Francesco per Bullo, questo evento. Eh, diciamo. Francesco Gullo eh, tre mesi fa mi ha detto che lui doveva organizzare questo evento qui al forum. Per me, è la prima volta. Eh, stare qui al forum è molto molto bello, bello. il fatto che si sia anche dovuto, eh, organizzato anche soprattutto per i bambini, sì, quindi qualcosa anche per lo sport mi fa un grande piacere. E tu di bambini te ne intendi appunto, in, io, in Sicilia, a fare sì, sì, ho una scuola di calcio a Palermo. Vogliamo ricordare il nome della scuola calcio? US Palermo. Ok, e come ti trovi con i ragazzi? Quali sono gli insegnamenti che tu gli porti da campione? Ma guarda, io ho sempre detto ai ragazzi che questo sport va, va, va preso in maniera leggera, nel senso che eh, i, i bambini devono divertirsi perché alla fine se pensano di diventare grandi calciatori magari ci rimangono male. Quindi io dico sempre divertitevi, socializzate fra di voi e poi se diventate campioni è tutto merito vostro. Noi, io da parte mia e da parte dello staff nostro cerchiamo di mettere a disposizione la nostra professionalità e credo che Qualcosa alla fine tiriamo fuori. Una brevissima battuta ce la devi fare, in quanto tu sei stato anche una bandiera della Juventus. Sì. Il campionato, chi lo vince quest'anno? Ma guarda, è un sì, campionato sì. molto equilibrato, strano. Credo che un campionato così non si vedeva da, da molti anni. E credo che la Juve sia ritornata ai vertici. Non credo che l'Inter sia una squadra di cui possa uh, come dire, vincere il campionato. È una bella lotta, una bella lotta tra Napoli, Inter eh, e soprattutto Fiorentina, Ma però è molto entusiasmante. Esiste un tuo erede, Totò? Erede? Mm. Ma erede, eh, diciamo che a me piace molto Dybala, di, di anche se lui è tutto sinistro, eh, mi somiglia moltissimo perché lui è uno che torna indietro, indietro quindi è uno che dribbla molto eh, ed è migliorato moltissimo, quindi mi auguro che lui possa come dire, eh, prendere come dire, eh, che possa essere io l'esempio per lui e possa eh, fare tante cose e possa diventare un grande, un grande campione. Dottor, per noi, grazie, siamo no, con grazie a voi, con noi, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi.